Siamo dentro un mondo fatto di tunnel, che sembrano avere vita propria, che vivono, che hanno creature mostruose al proprio interno, e questo è un mondo molto, molto inquietante. Qual è il mistero che si nasconde dietro questo mondo? Che cosa l'ha portato ad essere così? E perché è fatto solamente di tunnel? Queste sono le domande che mi sono posto. Ma Dunis, ma che mondo è questo? Eh Nick questo è un mondo Tutto fatto di tunnel completamente Infatti se vedi qua È tipo tutto tutto quanto fatto di tunnel Anche qua anche qua E praticamente adesso ti spiego uh, Io avevo fatto un tiktok un po' di tempo fa Dove mh, andavamo in questi tunnel qua Infatti i ragazzi avevano deciso Uh, di andare tipo in queste direzioni qua Infatti se vedete c'è scritto nord, est, eccetera. E l'ultimo tiktok Che abbiamo fatto era questo oh, eh, Praticamente avevano av av deciso Nei commenti di scegliere ovest Infatti noi ora dovremo andare ad ovest Ma vi premetto ragazzi che ci guardate Che praticamente qua in questi tunnel Succedono cose veramente inquietanti E Veramente non. Cioè, non ti aspetterai mai queste cose. Allora, vado io per primo, perché anche perché poi è un tunnel molto stretto e uno per uno. Quindi dobbiamo stare anche attenti a non compenetrarci, perché poi dopo è, è difficile, non vediamo niente. Però, Nick, attenzione! Non morire. Perché se muori, chissà dove finiamo. Ok, iniziamo. Anzi, facciamo così: lasciamo tipo la porta aperta. Perché così almeno sappiamo dove siamo andati. Dove e dove siamo dove siamo nati, eccetera. Quindi. Uh, iniziamo, niente, andiamo Io oh, ti dico la verità, ho tanta paura Tu cosa dici di questi, di questi tunnel? Eh, Anch'io sto iniziando ad avere tanta paura Perché uno per uno e... È... Mm. Oh, è Nick, Nick, davanti cosa? No, no, vabbè, hai visto, io te l'avevo detto Allora, te l'avevo detto praticamente no, ma... C'era una creatura, non so se l'hai visto No, non ho visto niente io Praticamente c'era una creatura strana, era tipo azzurra, mi pare, e grigia, e tipo sembrava una figura incappucciata, completamente strana. Allora, io ho molta paura di andare avanti, anche perché non si vede niente in questi tunnel, è completamente buio, sia da una parte sia da un'altra, non si vede niente. Allora, sì. eh, non sappiamo cosa potrebbe succedere qua dentro, davvero, succederà di tutto, e quella creatura, secondo me, è, è tipo, secondo me è una, una sorta di chiave, una sorta di chiave per capire... Dove siamo questa storia qua Perché io ho messo questo studio di questo mondo e, e questo mondo è tutto tunnel È fatto tipo così no E so che sembra strano eh, Davanti vedo una porta Allora so che sembra strano Ma è proprio così Cioè io mi, mi sconvolgo sempre di più da Minecraft Allora praticamente qua ci sono delle scelte Est, ovest, nord Allora io direi di andare a sud Ma Nick tu devi, dovresti parlare Perché cioè nel eh, senso Eh lo so ma sto avendo troppa paura per parlare lo so, lo so, è normale aver paura. Perché comunque succedono, appunto. Ripeto, sono tante cose strane. Anche quell'uomo. Eh, co comunque quella figura all'inizio non era molto normale. Niente, io direi di continuare. E chissà cosa succederà. Perché io in questi tunnel, fra l'altro, sento anche suoni spesso. Anch io, anche io? È... Anche tu? Sì, sì, non, ma non. Eh, oh, parla. Senza sira, pr... non Eh, non cagarti addosso così tanto. Devi parlare però bene. Perché se ti interrompi, non capisco niente mi fai arrabbiare. Quindi concentrati bene e dimmi ciò che vuoi dire. Anche io sento questi rumori, ma non so dove possono provenire. Ok, scandisci bene le parole. Mannaggia te. Questi suoni provengono sicuramente da, da, da qualcosa qua in giro, da, da qualche strana maledizione, da qualche strana entità. Non lo so. Mannaggia. Poi, veramente, cioè io ho sentito cose molto strane. Oh. Ma davanti vedo tipo una sorta di porta bianca. Porta Hai sentito? Bianca? Hai se allora, io non so se. Allora, io ho sentito qualcosa. Io ho sentito un rumore. No, sì. Non ho sentito niente io adesso. Allora, è stato uno dei classici rumori strani che si sentono. Ah, allora, praticamente qua c'è una porta bianca che si chiama Dimensional Doors. Praticamente queste porte portano in altre. Portano appunto in altre dimensioni. Quindi entriamo, ok. Attenzione. Ok, ok. Allora è tutto buio, è tutto nero. Mio dio, è normale. So, allora. Vediamo, allora è completamente strano questo posto perché non si capisce niente. Io sto vedendo solamente la porta e ci stiamo allontanando. E ho paura, Nick. Ti dico la anch io, verità. Anch'io ho paura. Sto. Um, a Molta. A tremare. Eh, eh. No, non tremare perché. Ma poi dove stiamo andando? Ci stiamo allontanando. Nick! So. Non sto più. No, non stavo più vedendo per un secondo. No, io non, non riesco ad andare qua dentro. Mi spiace, non, non ce la faccio. Ne Nick! Ho sentito è qualcosa? È? qualcosa. No, Nick, Nick, Nick, Nick. Allora, ho sentito qualcosa. Nick, per favore. Allora. Anch'io. No, no, no. Qua ci stiamo cagando addosso. Aspetta un attimo. Qua dietro, cos'è che c'è? Ok, qua dietro non si può andare. Però sembra un blocco questo dove. che si può tipo scavare, vedi? Esatto, è vero. Oh, porta, guarda. Cos'è? Eh, non so, è tipo Aspetta, no, togliti, devo andare io. Dove, che caspita stai facendo? Vediamo un attimo che dove porta sto robo. Sembra tipo io scavo. Vedi, è tipo un materiale strano. Ma che caspita è? Sì, tipo Ma infatti, non Allora, è interessantissima questo mondo. È veramente interessantissimo. Io mh, direi di continuarlo assolutamente e, e farlo diventare una serie. Vorrei proprio che diventasse una serie yeah, Vai in più indietro perché non si vede niente Allora, io direi di, di fare una cosa Però ricordati Praticamente questa è la dimensione Allora, questa è la dimensione nord Allora, noi stiamo andando a sud, ok Andiamo a sud completamente, magari ritroviamo qualcosa più avanti Sempre a sud, sempre a sud Non ci dobbiamo perdere però Ah oh, no, qua c'è, è finita, è finita Non possiamo più andare avanti No, va allora... bene Ok Cosa, cosa, ma cosa stai dicendo? Ma parla bene, non si capisce e niente Allora, è quella di andare là dove c'è quel coso rosso Eh no, là abbiamo appena scavato noi eh. Oh, si è sentito di nuovo qualcosa Oh mio Hai dio sentito? Era tipo sì. un car carrello No, vabbè, no, no, no io ho paura Nick Ok, senti, usciamo fuori da questa stanza perché non si ah, vede assolutamente via, via, niente via. via, via Ok, bene Importante adesso, secondo me Queste porte, magari se ci fa ritornare Ok, perfetto allora, Nick, ti dico la mia, la mia teoria. Praticamente queste porte, secondo me, sono... Come dire, delle, appunto, porte che portano in altre dimensioni prima di tutto Ma secondo me sono collegate a questi tunnel Perché come hai visto anche lì, era completamente buio E non so la storia che c'è dietro a queste, appunto, a queste porte, a questi tunnel E continuano, anche questi tunnel sono continuamente fatte da porte, con continuamente E succedono ogni volta sempre più cose strane E io spero di trovare altre porte Perché secondo me queste ci indicano la via più o meno Io mi auguro assolutamente di trovare altre porte, guarda Ma, sì, allora... ma dove siamo adesso? Dove stiamo andando? Allora, stiamo andando niente, stiamo andando in questo tunnel sempre avanti. E niente, vediamo un po' cosa troviamo. Io appunto ripeto, voglio trovare un'altra porta, ma secondo me ne troveremo un sacco di queste porte, perché no, infatti, non Eh, sì, sì. Cosa Allora, non interromperti. Cosa volevi dire? Devo Dimmi dire che non cioè Oh, no, parla, no, così non Sembra nonni. di sentire qualcosa di nuovo. Eh, cioè Tipo un rumore strano che proveniva da dietro, ma non so se c'è ancora quel coso là che avevi visto te prima, oppure no. Eh, non lo so, oddio, speriamo di no, ti prego. Pff, ho paura, sinceramente, di andare in questo posto, però è, è, mi sta anche piacendo, è così avvincente questo, eh, questo posto. Lì c'è un'altra so, porta. Ma guardala davanti, no, vabbè, è cambiata no, la porta, Nick. E Infatti, non... Ok, allora, cosa stai... Allora, Nick, ultima volta che ti ripeto, però, devi parlare tutta la frase. Ho capito che hai paura. È normale questa cosa, aver paura, soprattutto, di una serie così. È assolutamente normale. Io, sinceramente, non so nemmeno dove andare. No, non mi dire, è di nuovo così. Ma è ma... tutto nero. È di nuovo tutto nero. Allora, perché queste... queste parti sono sempre nere? Non è... non è, non è normale, sinceramente. che no, ma E in fatti. sempre la stessa cosa? Allora, Nick, io sono uscito da questa porta e vedo anche tu. Perché... Oh, ma hai sentito? C'è stato. Sì, ho sentito. Tipo... Allora, distante, ho sentito una sorta di risata. Non so, non so se hai sentito nel video, io spero di sì. Boh, comunque qua c'è un'altra porta che porta appunto a nord. Però è, è diversa questa volta, è tipo... È, uh... è gialla. È, è gialla, io direi di entrare, vieni. Io ho troppa dai. paura. Ma è di nuovo buia, ma dai, ma che pizza. Cioè, nel senso, non è normale che tutte le porte qua siano buie, eccetera. Cioè, dove portano? E eh, questo è il fatto, non, ca non si capisce. Cosa? Esatto. No, cioè... non... È... Non so veramente Che caspita di porte sono queste E ti ripeto che devi parlare forte oh! Cioè no forte, continuamente praticamente Che stavi parlando, che caspita di, di cosa dici Cioè ti interrompi ogni due per tre Non si capisce niente, mi dai fastidio Parla bene, parla bene, parla okay, bene okay. Se no ti faccio mangiare dal lupo Dal no, lupo che c'è qua Allora, prendi? io direi di uscire perché Non succede assolutamente niente allora, ragazzi, chiedo a voi praticamente mm, Siamo in questa stanza Io direi di non uh, continuare più Direi di fermarci qua E... Cosa stai fermo se non si sentono rumori strani? Che, quale direzione scegliete? Allora, nord ed est sono chiuse perché ci sono le dimensional door che appena entri ti portano in quella stanza puia, molto strana e molto inquietante. Però ci sono anche eh, c'è anche la porta ovest e la porta sud che portano appunto eh, in altri posti, che, che ti conducono in altri posti. E quindi scegliete voi nei commenti, mi raccomando, voi nei commenti dovrete scegliere perché appunto eh, siete voi che, quelli che deciderete appunto come andrà questa serie. E ovviamente ogni volta che sceglierete una, una strada lì... Capiterà una, una cosa molto diversa Rispetto a prima Chissà come andrà a finire anche grazie a voi Questa serie e, e quindi niente Fatemi anche sapere se vi piace Se vi piace questa iniziativa E noi ci vediamo ai prossimi video Ciao